Nel 2022 FBK ISR, la Fondazione Bruno Kessler, nel Centro per gli Studi Religiosi, il Centro per le Scienze Religiose, si occuperà di un tema in particolare, la depolarizzazione nella religione e nell'etica. Depolarization in Religion and Ethics. Essere all'estremo, essere al polo, essere alla vetta, essere circondati dai membri di un'elite coltivare idee radicali, sempre più rarefatte. Tutto ciò affascina l'individuo, affascina le comunità. Tuttavia, questi comportamenti, queste tendenze, queste situazioni dell'estremo, della polarizzazione, della radicalizzazione, possono condurre anche a tensioni, a conflitti, persino a violenze. Vogliamo allora provare a riflettere non solo sulle dinamiche che portano una estremizzazione delle idee religiose, una estremizzazione delle idee etiche, ma anche, al contrario, eh, su tutte quelle dinamiche, quelle strategie, quelle tecniche che potrebbero condurre a nuovi fenomeni di distensione, di depolarizzazione, scavare all'interno delle tensioni, trovare dei punti di contatto, trovare delle nuove vie per il compromesso, esplorare anche nuove tecniche e nuove tecnologie per far dialogare poli estremi. Tutto ciò ci occuperà nel corso di un anno e al cuore di questa riflessione vi sarà il seminario internazionale di ISR dedicato appunto a questo tema, al tema della depolarizzazione, te cui interverranno ricercatori e ricercatrici del centro altri ricercatori di FBK, altre ricercatrici di FBK ed ospiti esterni. Vi sono alcuni eventi all'interno del calendario di questo anno dedicato al tema della depolarizzazione che meritano un'attenzione particolare, sicuramente le presentazioni dei nostri ricercatori, delle nostre ricercatrici, ma anche gli incontri con gli esperti a proposito della polarizzazione delle idee religiose ed etiche all'interno delle diverse comunità religiose, la comunità ebraica, la comunità islamica, le comunità cristiane, la comunità cattolica. Pensiamo a quanto la depolarizzazione sia diventata importante anche nella vita quotidiana. Non ci soffermeremo però soltanto sugli aspetti più tradizionali della radicalizzazione delle idee, ma cercheremo di riflettere anche sul modo in cui le nuove tecnologie, il digitale, l'intelligenza artificiale conducono spesso a forme sempre più estreme di polarizzazione. Quindi con la collaborazione di altri gruppi di ricerca all'interno di FPK, di IGIS, Cyber Security ed altri, proveremo a enucleare gli elementi positivi e negativi dell'impatto delle nuove tecnologie rispetto alla formazione dell'opinione pubblica. Incontreremo ricercatori che studiano il modo in cui l'intelligenza artificiale possa essere utilizzata per creare delle contronarrazioni che combattano le tensioni e i discorsi dell'odio. E al contrario, ascolteremo dei ricercatori che ci parleranno del modo in cui gli algoritmi diventano protagonisti sempre più dei fenomeni di polarizzazione sociale. Tutto ciò faremo con un'attenzione particolare al territorio, innanzitutto al territorio del Trentino, per rivolgere eh, le nostre riflessioni, i nostri studi, le nostre ricerche, anche a coloro che nel territorio hanno molto bisogno di conoscenza, soprattutto nel loro ruolo di educatori, di formatori, nel loro ruolo pedagogico, rispetto al fenomeno della polarizzazione radicale e spesso violenta delle idee.